Ciao sono Lorenzo Trombini, papà di Giulia Trombini. Giulia è partita per Dubai il 30 giugno. Giulia avrebbe dovuto essere in Italia il 14 luglio. Sfortunatamente Giulia è rimasta bloccata a Dubai assieme ad altri 295 ragazzi per colpa del covid. Non è piacevole ma potrebbe andare peggio. Potrebbe piovere. Un centinaio di anni fa i ragazzi di quell'età facevano certamente una vita un po' più grave. Anche se è chiaro che non è piacevole per nessuno essere bloccato tra quattro mura. E comunque quattro mura a Dubai sono come quattro mura a Strangolagalli o a San Martino Siccomario oppure a Fallo. Un grazie alle autorità di Dubai che si stanno prendendo cura dei nostri ragazzi. Un grazie a tutti quelli che si stanno adoperando per permettere ai ragazzi di trascorrere una serena quarantena. So che con gli italiani non è facile... Coraggio. E coraggio, ragazzi. Coraggio, Giulia. Costruite una settimana che ci renda orgogliosi di essere italiani. E non per un pallone. Ciò che facciamo in vita. Riecheggia nell'eternità. Ti aspetto al ritorno. Buona permanenza e mi raccomando. Ah. Ma non fate nemmeno al mare e nemmeno a Dubai. Vi aspettiamo. Un abbraccio.